Largo ai giovani Largo ai giovani Mi devi dire quanti anni hai E la tua formazione Dillo Di chi sei e cosa fai Buonasera Pisa Fabio Massimo Castaldo 29 anni Due lauree in giurisprudenza In Italia e in Francia Con Borsa Pubblica Con Borsa Pubblica E vostro portavoce in Europa Io voglio cominciare questa sera Dai ringraziamenti Io ringrazio chi questa sera È venuto a mettere la faccia chi c'è chi vuole cambiare questa regione soprattutto ringrazio tutti i nostri attivisti che sacrificano parte della loro vita parte del tempo che dovrebbero consacrare le loro famiglie perché credono in un movimento che ha due punti fondanti il primo è che ha un progetto e una visione di mondo il secondo è che ha dei principi per realizzare questo progetto diceva prima Giacomo eccolo qua, che diavolo diceva prima Giacomo con cui sto girando in questi weekend tutte le piazze della Toscana non servono grandi opere faraoniche servono dei piccoli progetti utili a cambiare la vita delle persone che non fanno speculare le grandi imprese di costruzioni ma che possono svoltare radicalmente la qualità della nostra vita l'altro giorno, l'altra mattina era a Città di Castello Là vicino c'è cioè un passo, il passo della guincia, lì dovevano fare un tunnel, l'hanno lasciato, appena cominciato, non a norma, fatto a metà, milioni di euro buttati. Ho detto questo è l'esempio del nostro paese, non soltanto non si vede la luce, ci hanno fregato pure sul tunnel, ecco dove stiamo andando a parare. Le grandi opere, sì, quelle grandi opere... Che per anni Berlusconi ha millantato e ha suggerito come paracelli tutti i mali che non generano vera occupazione le grandi opere che anche in Europa vengono portate avanti dalla commissione Juncker che ha creato questo fondo speciale, il fondo Juncker piccola notizia, dice che appunto di 300 miliardi, non è vero, ce ne sono 21 e li vanno a prendere tagliando dagli altri fondi di investimento, dalla Banca Europea degli Investimenti da progetti e programmi come Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione ecco da dove li vanno a tagliare, li buttano in un calderone che non si sa che fine farà e allora noi ci dobbiamo domandare perché vogliamo questi progetti perché ad esempio ritrovarci Tanto per dirne una, un aeroporto raddoppiato a Firenze dove non serve su terreni paludosi con problematiche quando abbiamo l'aeroporto a Pisa. Noi turisti, anche a Firenze, nel tour della Toscana, ce li portiamo con il treno, non ce li portiamo con un altro aeroporto. Non serve devastare la nostra campagna. La nostra campagna, i nostri prodotti, la qualità dei nostri prodotti in Italia, quella che è minacciata anche da noi in sede europea dal TTIP. Io sto facendo un sondaggio in tutte le piazze del centro Italia. Alzi la mano chi ritiene più o meno di sapere che cos'è il TTIP. Ecco, e, e, siete ampiamente al di sopra della media. Complimenti, complimenti eh, ragazzi. È incredibile. Domanda. ma io, fa, ma io fatta, io l'ho fatta pure ai parlamentari del PD mi hanno guardato, mi hanno detto ma, ma no, ma tu non lo sai in realtà questa Spunz permetterà ai nostri primi 10-12 marchi di aumentare le esportazioni. e tutti gli altri che fine fanno? dove vanno i piccoli, grandi prodotti di questa terra che generano poi occupazione con le micro imprese le piccole e medie imprese il motore, il cuore pulsante della nostra economia che fine fanno? Cosa direte quando i nostri mercati, i nostri supermercati saranno invasi da carne allevata con ormoni perché questo è il metodo standard degli Stati Uniti? Cosa gli direte quando la nostra biodiversità sarà asfaltata completamente da un'agricoltura che è modellata sul 90% di OGM? Cosa direte quando poi ci ritroveremo investitori privati a fare causa allo stato italiano perché magari qualcuno proverà e quel qualcuno sarà il movimento 5 Stelle perché noi presto o tardi al governo di questo stato ci andiamo che lo vogliono e no Cosa direte quando noi prima diremo che il referendum del 2011 è sacro, che l'acqua è un bene pubblico e non può essere toccata? Sapete cosa diranno? Faranno quello che hanno fatto in Ecuador la Chevron, faranno quello che hanno fatto un'altra azienda che si occupa di estrarre idrocarburi nel fiume San Lorenzo in Quebec. Diranno state vedendo il, il mio diritto al profitto. Ecco la società sulla quale puntano, una società nella quale in un bilanciamento dei valori il diritto al profitto privato scavalca il sacrosanto inalienabile diritto al benessere collettivo, al benessere della società. Noi questo in Europa non lo permetteremo mai, dovranno passare sopra il nostro cadavere, fisicamente, lo stiamo dicendo, una battaglia che stiamo conducendo nelle piazze di tutta Italia e sapete qual è il responso? purtroppo erano era santissimi apostoli a Roma, tre settimane fa neanche in Italia 200 manifestare in Belgio erano 6-7 mila in tutte le piazze d'Europa erano migliaia di persone in Italia non si manifesta perché nessuno sa noi veniamo fuori da decenni di buio non solo della mente della politica di buio dell'informazione perché chi garantisce, chi può garantire in una democrazia che chi governa faccia il suo dovere è il cittadino informato, è il cittadino consapevole che sta con il fiato sul collo del politico eletto. Non esiste, dimenticatevi il termine delega. La delega deve sparire da questo paese, altrimenti siamo condannati a sparire. E lo dico anche a chi sta dietro le finestre che non ha ancora il coraggio di venire in piazza con noi. Venite, venite con noi, non siamo pericolosi siamo pericolosi perché è pericoloso contro questo Stato siamo forza a volte sconosciuti soprattutto alle procure della Repubblica Italiana siamo persone oneste da noi non esiste il pregiudicato il rinviato a giudizio non li facciamo neanche non glielo permettiamo di presentarsi alle selezioni online non esiste tutto questo ecco perché nel Movimento 5 Stelle Prevalgono sulle persone i principi, come vi dicevo prima, prevale il metodo. Io non conosco tutti i candidati della, alle regionali della provincia di Pisa, ma so che mi posso fidare ciecamente perché so che vengono da anni di attivismo sul territorio come me, perché so che rispondono a quei requisiti e io quei nomi della trasparenza e dell'onestà ve li voglio leggere. Irene Galletti, Marco Bartalucci, Giulia Torrini, Enzo dell'Aquila, venite ragazzi, Emanuele Astori. Per Luigi Pagnotta, Catuscia Renaldi, Stefano Mazzuta. Io sono convinto al 200% che loro faranno la cosa giusta perché noi ci controlliamo null'altro e perché noi tutti ci controlliamo come movimento. Allora, io penso veramente che questa sera noi possiamo dare una svolta. Perché finora un certo signorino che da Firenze è andato a governare questo paese senza passare delle elezioni, diversamente da quello che aveva detto pubblicamente, ha fatto passare il messaggio che Firenze è la Toscana. Firenze è in Toscana. Ma non è la Toscana. Io ho visto delle città meravigliose nel corso di questa settimana, è una più bella dell'altra. È incredibile, non si può accentrare tutto e la regione si deve sviluppare in modo armonioso, sostenibile e coerente in tutto il suo territorio. Noi vogliamo generare occupazione ovunque e questi ragazzi lo faranno, ricicleranno tutto sul piano dei rifiuti, tutto tranne i vecchi trombati della politica, quelli non li ricicliamo nel Movimento 5 Stelle. una speranza, dategli una speranza perché loro, come me, come tutti noi, sono qui per cambiare questo Paese, perché non vogliamo cambiare Paese, vogliamo restare qui, dategli una speranza perché si può tornare a guardare al futuro con ottimismo, basta scegliere liberamente, dimenticarsi i conflitti di interesse, dimenticarsi il piccolo favore, l'aiutino, noi non vogliamo trovare posti di lavoro a qualcuno, vogliamo trovarli a tutti, e per questo dobbiamo stravolgere completamente il sistema di questo Paese. Noi lo possiamo fare se solamente ci date la forza di andare a governare. L'abbiamo fatto nei comuni di questo Paese, dove il Movimento 5 Stelle, è andato al governo, ha tagliato tranquillamente i costi, gli sprechi ed è arrivato ad avere bilanci in attivo per 3-4 milioni. Non è difficile la politica quando è scevra dal conflitto di interesse. È la cosa più semplice e bella del mondo. Dateci la possibilità di governare la prima regione a 5 stelle. Votate Giacomo Giannarelli il 31 maggio e ve lo chiedo a titolo personale. Fatemi durare per questo benedetto ballottaggio. Andiamo a vincere. In questa regione raddrizzeremo tutto tutte le scorture salvo la torre di Pisa quella ve la lasciamo storta